Eh, abbiamo dai professionisti agli immigrati, eh, abbiamo famiglie molto disagiate economicamente e anche culturalmente, perché questa cittadina eh, che è la sede del Tribunale ha comunque ancora dei quartieri che sembrano arretrati di 50 anni, abbiamo ancora dei genitori che hanno non dico analfabeti ma quasi, e, e abbiamo molti eh, con delle mentalità ancora eh, legate eh, a, a, ve a, vecchie, a vecchie mentalità di campagna. Noi abbiamo alunni che prima di venire a scuola alle 5 sono in campagna, sono a fare, a fare, eh, ad affiancare i genitori e vengono poi a scuola eh, come se tutto fosse normale, mi sembra di, eh, di rivivere storie de, de, del passato eh, e abbiamo invece poi famiglie mononucleari, famiglie allargate, eh, quindi questi genitori che lottano eh, a discapito dei figli, quindi abbiamo un panorama veramente vario, eh, tutti sono molto interessati all'esito eh, ai risultati scolastici dei figli, ma eh, senza investire nulla, per i figli, nel senso che sono impegnati, probabilmente eh, molto impegnati nel lavoro, però eh, non c'è attenzione, non c'è attenzione per uh, le esigenze relativamente allo studio, i ragazzi sono abbastanza lasciati soli, oppure sono affidati a uh, insegnanti private che il più delle volte Fanno, fanno loro i compiti e quindi i genitori si sentono tranquilli per il solo fatto di avere individuato e di pagare una docente. Quindi la, la presenza dei genitori è una costante in tutte le tipologie di famiglie che diciamo, frequentano la nostra scuola. Penso che sia una caratteristica un po' della società attuale, tutti molto impegnati fondamentalmente nel lavoro, però questi ragazzi non sono maturi per fare da soli, cioè non, non li hanno abituati da piccoli ad essere autonomi, perché i ragazzi potrebbero soprattutto dalla quinta elementare essere anche autonomi nei compiti e poter stare anche a casa da soli e gestirsi da soli, basta averlo fatto, averli abituati da piccoli, invece noto che semmai sono molto autonomi quando escono, escono da soli, sono muniti di telefonini che non sanno usare nel modo giusto, eh, ma poi eh, nelle cose più semplici non sono, sono immaturi, si vede tutta la loro immaturità. Mi ha convinta perché è molto articolato, è un progetto che offre ai ragazzi tante possibilità di scelta. Eh, mi piaceva l'idea di cominciare ad orientare i ragazzi anche verso il mondo del lavoro, perché è vero che l'obbligo scolastico finisce eh, oltre la scuola secondaria di primo grado, però è anche vero che molti ragazzi abbandoneranno perché non sono portati, perché c'è una disaffezione generale verso lo studio, non c'è una cultura familiare che porta i ragazzi a scuola ma che li porta piuttosto a guadagnare quindi a trovare un lavoro nell'immediato e quindi se noi cerchiamo di orientarli verso eh, qualche attività anche artigianale che possa essere conforme alle proprie, ai, pro ai propri talenti, alle proprie capacità, io sono felice. Eh, mi rendo conto che non tutti possono oh, fare un percorso completo, non tutti possono arrivare all'università, tutti hanno esigenze di lavoro più immediate, sono più capaci nelle attività manuali che in quelle intellettuali e quindi anticipare un percorso di orientamento anche nel mondo del lavoro nella scuola secondaria di primo grado mi ha interessato moltissimo la cosa che mi ha interessato maggiormente è proprio eh, ha valutato la povertà educativa che caratterizza i nostri tempi a tutti i livelli per cui eh, lo sport che è la cosa che attrae maggiormente i ragazzi per fortuna perché ha una valenza eh, educativa molto forte serve a farli crescere più sani a sviluppare eh, il fisico perché i ragazzi sono mh, sono molto sedentari e poi eh, Appunto, la possibilità di fare questa scelta eh, nelle, nelle attività artigianali è interessantissima, eh, la web radio ha avuto una, un grande riscontro anche nei bambini un po' più piccoli perché l'abbiamo abbiamo anche alle quinte classi della scuola primaria e tra l'altro essendo un progetto triennale comunque interesserà gli attuali eh, alunni della quinta classe, della compresa al volo, <ride> è un po' particolato, un po' faticosa, però eh, è uno, sono occasioni da non perdere.